ciao, benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio mostrare un po' di prodottini che ho finito nel periodo e mi sono piaciuti tantissimo vi anticipo che parleremo soprattutto di Sephora e poi dopo vi faccio vedere due chicche che secondo me possono piacere anche a voi se già non le conoscevate ma iniziamo subito con questi tre prodotti di Sephora Collection e che dire, ve ne parlo Prima che vi mostro è questa maschera per il viso di Sephora, la maschera peeling al Pompelmo rosa, pompilmus, spero che sia. Allora, intanto è una maschera da 5 minuti e già per questo mi piace un sacco, ma non vorrei avervi già iniziato a dire una cavolata, e quindi aspettate che lo leggo, è una maschera da 3 minuti, Scusa. partiamo benissimo, eh? perché dice di essere per 5 usi. Ma sinceramente io applicata sul viso e su tutto il viso, ovviamente tranne i occhi, ci ho fatto molto di più di 5 usi, quindi mi piace. Allora, confezione da 50 ml viene 5,90€, ovviamente la linea... Mi ero fermata per farvela vedere. La linea s 4 Collection non è quasi mai scontabile, se non in certi periodi dell'anno, ma 5,90€ e penso di averla usata per 6 o 7 volte io, questo, tranquillamente questa dunque è una maschera peeling delicata delicata perché comunque sia non va a irritare il viso si applica uno strato omogeneo si lascia in posa 3 minuti quindi ho il tempo sa proprio di pompelmo. sa proprio di pompelmo. io normalmente l'applico alla sera ed è dopo essermi de struccata il viso l'applico mi lavo i denti e poi dopo rimuovo la maschera. Si muove facilmente con l'acqua tiepida oppure con un panno in microfibra, un dischetto di cotone. È molto facile da rimuovere. Lascia la pelle davvero più liscia, più morbida. Non la irrita, non la secca, anche se poi dopo applico la crema idratante, ovviamente. Però la lascia bella. Soprattutto sulla mia pelle mista ha un peeling molto delicato che la lascia bella, pulita, purificata ehm, senza i pori dei, questi pori, soprattutto questi, non sono più così visibili, bella compatta, mi piace, secondo me è da provare almeno una volta, perché questa è valida, notevolmente vai ad anche applicarla due volte a settimana, perché è un peeling delicato, e poi una maschera a tre minuti, cioè è davvero solo per quella varrebbe, io amo le maschere veloci. Poi, sempre della Sephora, vi mostro anche questa maschera, che non voglio dirvi una cavolata, a questo punto lo leggo, dice di questa è da 5 minuti sempre dice 5 de, 5 volt 5 usi ma davvero ne fa molti di più questa è la maschera anti imperfezioni in mousse alla canapa questa qui quindi sempre 50 ml 5,90 euro sempre prezzo non scontabile ma Devo dire che 5,90€ ci sta tranquillamente. E poi è una maschera in mousse. È una maschera particolare, sembra proprio soffice. Applica uno strato, io, dunque, altre imperfezioni, però è delicata. Io la applico su tutto il viso, ma volendo, se avete la pelle più sensibile, applicata solo nella zona T. Io su tutto il viso 5 minuti, il tempo di lavarmi i denti, come vi ho già detto. <ride> cioè davvero io ottimizzo i tempi. E prima di tutto l'inci perché non ha siliconi non ha petrolati ha sì dei conservanti ma davvero è anche valida come inci 3 su 5 va per via dei conservanti e stavo leggendo e delle profumazioni eh, mi piace mi piace e la ricompro spesso perché è veloce è da fare più volte durante la settimana ed una volta non, non si secca anche se è in non si secca ma è rimasta in mousse che poi si rimuove anche questa con un panno in microfibra o un dischetto in cotone lascia la pelle pulita purificata anche opaca proprio la senti che non è lucida non è grassa però non la irrita dopo come sempre vado ad applicare la crema idratante per la notte ok, però davvero Fa la differenza, io su questa soprattutto direi che le ho provate tutte le maschere di Sephora, ma queste due, per me e per la mia pelle mista, fanno davvero la differenza. Sto continuando a guardare le camere perché vedo passare delle cose che non so cosa siano. Moscerini, animali, non lo so, animaletti, volanti, non lo so. Comunque, torniamo a noi e fanno la differenza. E il terzo prodotto che vi mostro, sempre di Sephora e poi ho finito, è questo gommage per il corpo allora, c'è in varie profumazioni ne ho provate diverse quando è disponibile la prendo spesso in negozio ed è questo è quello che mi è rimasto qui è un gommage corpo è e è sfogliante e purificante ce ne sono di varie, vari utilizzi è un 30 ml ed è in questa confezione in carta perché dovrebbe essere un monouso in plastica, scusate 30 ml il prezzo di 2,90 e vi dico è valida ma davvero valida, cioè oltretutto, linci prima di tutto è anche valido 4 stelline su 5. Poi vi faccio vedere la clip comunque perché questa l'ho finita però, se vogliamo utilizzarla sul corpo usa, dato che non è non ha un potere scrabbante molto molto. Forte, la possiamo tranquillamente utilizzare ad esempio, ed è dato che è in gel, è un gel con dentro degli forse qualcosina si nota ecco però ve la vedete meglio nella clip ha ah, dei piccoli semini scrabanti che oltretutto sono naturali quindi non è niente di, de, non è plastica ed è, in questo caso cosa sarebbero, non lo so. So che alcuni di voi intanto me lo chiedono che cosa. La gente sfogliante deve essere un qualche tipo di nocciolo di qualcosa. Adesso dovrei andarlo a leggere sul sito. Comunque, non è, non è plastica quindi non va neanche a inquinare. Ed è un'azione scrabbante, leggera ma non delicata. Quindi non è blanda, ma non è neanche forte. Quindi utilizziamola ad esempio. Sto la doccia sui dei gomiti, sui talloni in queste zone oppure se non avete la pelle del viso sensibile. Anche per il viso, perché comunque è in, all'interno di questo gel e questo gel detergente ed è, va un po' a lenire l'azione a rendere più blanda l'azione scrabbante. La utilizziamo. Ad esempio, io questa confezione qui che salve non uso mi dura 5 volte, 4-5 volte perché ne applico più o meno questa quantità. Ok, la prendo la prelevo. È un gel la vado a massaggiare ai lati del naso, sulla fronte, sul mento, nelle zone più, più problematiche per me. E poi si risciacqua facilmente. E davvero sento la differenza. Non graffia, non irrita, non secca. Mi è stra piaciuto. E quando lo trovo, lo prendo sempre in varie varie profumazioni, varie, questo ad esempio è purificante. Però, qualunque cosa faccia va bene perché ha un'azione scrabbante che mi piace e, e, oltretutto, mi sembra conveniente perché 2,90 euro faccio 4-5 volte quindi super conveniente. Ma ora veniamo alla chicca che forse tanti di voi conosceranno già. Io non conoscevo. E non ho problemi ad ammetterlo, la conosco perché me l'ha fatta conoscere mia mamma. Anzi, me l'ha comprata mia mamma, a dire la verità. Quindi, perché io non la conoscevo, cioè proprio non lo sapevo che esistesse. Dopo ho iniziato a guardare in negozio e l'ho trovata anch'io, anche perché ho guardato per il prezzo. Ma, wow, basta. Di cosa sto parlando? Di questa mousse detergente per il viso, della acqua alle rose. Questa qui. Allora, la confezione è un 150 ml, ho guardato, e alla saponeria viene euro. ed è prima di tutto la cosa particolare che oltretutto lo spiega anche qui dietro, ma, e lo vedete nella clip, ma... Guardate il tappo, è particolare, luce, è particolare con tutti questi segnetti, Le, si, come si applica questa mousse? La si preleva schiacciando qua, si può fare anche con una mano nel caso, ed schiacciate poco perché esce tanto prodotto, ma schiacciate così, la mousse che esce ha la forma di una rosa, cioè la cosa particolare è questa, proprio ha la forma di una rosa, le prime volte vi uscirà un po' più il prodotto, ma poi ci fate la, vi abituate, ed così ne esce la giusta quantità. Allora, è una mousse detergente per il viso, che ha il profumo classico dell'acqua alle rose, mi è piaciuta tanto, ma davvero tanto. e Io la uso ed è, tranquillamente così, ce la prendo con le mani e poi con la pelle inumidita la applico sul viso e la rimuovo, ma anche col foreo, che comunque ha le, le setole in silicone, col carisonic che, che ha le setole in fibra sintetica con le mani cioè in qualunque modo mi trovo benissimo pulisce bene il viso non è, non è aggressiva, lo deterge bene soprattutto per la mia pelle mista tendente al grasso davvero toglie tutte le tracce di olio ma anche l'impurità del giorno alla sera invece quando l'applico mi toglie l'inquinamento i residui di trucco alla mattina le sebo in eccesso fantastica, non irrita la pelle, non me la secca, non ho la sensazione di pelle che tira, fantastica, davvero fantastica, per il prezzo che ha ve la straconsiglio anche perché dura davvero a lungo, cioè, io non la conoscevo, l'ho già ricomprata, io i detergenti mousse li amo perché sono proprio, va benissimo anche per, come seconda fase della doppia detersione, quindi la fase Oleosa sul viso, sapete la skincare coreana che tanto se ne chiacchiera, la fase oleosa sul viso e poi la fase schiumogena. Questo come detergente schiumogeno è perfetto e ha un prezzo super accessibile. Ma ora veniamo all'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare perché anche questo è molto valido e vi parlo di questo shampoo della BioPoint. Allora, questo è una mini taglia da 100 ml, ma ho guardato. E ho visto sia da Caddis che da Tigotà c'è la confezione da 100 ml, quindi proprio quella professionale, da 6,99 euro. Allora, questo è uno shampoo, se ve lo dico, shampoo della eh, dell'AdioPoint Pure and Fresh, shampoo per capelli normali e fini con Aloe Vela, vela Vera. Dona morbidezza senza appesantire, senza siliconi, sless, parabeni, solfati e coloranti. Ho guardato l'inci ed effettivamente è un 4 stelle su 5 perché ha solamente dei de perfumazione e dei conservanti. Ci sta, è proprio uno shampoo um, bio, bio Proprio ci sta. Questa è la confezione, perché vi dico che ne ha scoperta perché 6,99 euro. Ha un Profumo freschissimo e delicato, sa di pulito mi piace per quello e poi perché è uno shampoo delicato che pulisce molto bene capelli e cuoio capelluto: fa una schiuma morbidissima, ma che si rimuove molto velocemente più facile. Ed è uno shampoo che io ho utilizzato solo in alcune occasioni perché quando faccio la tinta. Poi la tinta dai capelli la rimuovo con uno shampoo delicato che non abbia sale all'interno ed è che non vada a intaccare il colore della tinta questo è fantastico perché deterge bene i capelli e rimuove qualunque residuo anche della tinta che abbiamo sui capelli non va ad alterare la formulazione della tinta o l'effetto, funziona benissimo è delicato, non sai che capelli dice di essere per capelli da normali a fini, Beh, non da volume, ma ottimo, davvero ottimo, Usandolo in questo modo il 100 ml mi è durato davvero mesi, forse anche anni, perché facendo una tinta al mese, forse anche un annetto, ma il 400 ml credo che sia un investimento a vita, comunque sia anche un shampoo delicato, non brucia gli occhi, non irrita la cute, non stacca i capelli, la, la piega dopo ed si fa tranquillamente come sempre, continua a vedere a svolazzare cose, Aiuto. e ve lo stra stra consiglio perché è davvero allora nel reparto in alcuni reparti dei negozi ad esempio a Tigotà ci sono anche le mini taglie c'è cioè più una zona delle mini taglie o taglie da viaggio in questo caso c'è a 1,99 euro o 2,99 euro non mi ricordo c'è se volete provarlo però considerate che il 400 ml viene 6,99 euro ovvio che la mini taglia non è conveniente però se la volete provare, nel caso, penso 2,99 forse, o 1,99, non mi ricordo. Però visto che c'è, ad esempio la che al reparto delle mini taglie, c'è. E ve lo stra, stra consiglio. Fate vedere questo qui. E niente, questo era il video delle tutte le scoperte wow che mi sono piaciute del periodo. Fatemi sapere se alcune di queste le avete provate, come siete trovate. Io spero di sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video.